ti piacerebbe allenarti tutti i giorni? avere un tuburetto a casa? voglio far vedere come potresti farti un muro semplice per allenamento basico con meno di 300 euro dato che ho moltissime cose da dirti ho deciso di fare una miniserie in questa miniserie ti parlerò delle, delle varie fasi di montaggio con dei consigli ammessi. Nel allora, primo episodio, che è quello di oggi, ti parlerò degli strumenti, il secondo episodio parlerò del montaggio dello scheletro, il terzo episodio ti parlerò della preparazione dei pannelli, quindi come forare, come posizionare i buchi appunto, e come poi predisporre e posizionare i danni. Dopodiché l'assemblaggio dei pannelli sullo scheletro è, per finire, posizionare le prese ovviamente posso darti dei consigli e delle indicazioni ovviamente tutto ciò ha senso se tu hai la possibilità quindi di dedicare una parete della tua casa del tuo garage o anche dell'esterno del tuo edificio a una parete da arrampicata a un muro da arrampicata questo non basta perché anche questo tipo di parete che tu dedicherai alla arrampicata dovrà, dovrà avere comunque delle caratteristiche strutturali in maniera tale da poter, da poter sostenere la parete arrampicata, perché la parete arrampicata che ti consiglio ora di fare io non è autoportante, quindi vuol dire che dovrai trovare o un trave orizzontale sul muro sul quale tu poggi oppure dei travi verticali sul quale tu andrai ad ancorare la parete. Io in questo caso ho un muro di fondo che non ha travi, nel senso non è un muro a travi ma è un muro di sostegno. Per capire se il muro è strutturalmente valido eh, si fa la pulsatura. Io parto sempre dal presupposto da zero è sempre meglio uno, quindi farsi un muretto comunque, un muretto abbastanza semplice è fondamentale per mantenersi non solo in forma ma in salute. Perché ti dico, comunque, allenarsi su una cosa molto stragambante e in tetto è molto più facile farsi male e soprattutto andare in sovrallenamento. Sovralenamento vuol dire che uno in realtà, al posto di crescere, si consuma e quindi peggiora la sua, la sua condizione il suo stato fisico. Ok, quindi risolti i presupposti strutturali quello di cui avrai bisogno ora ti faccio l'elenco e ti faccio vedere il materiale che io utilizzo e che tu andrai a utilizzare io in realtà vado, sto andando ancora in sottogradazione però ovviamente per consigliarti a te poi ti metterò un elenco di tutte le cose che ti consiglio ma non consiglierei mai di fare una cosa del genere soprattutto a una persona che fa un singolo muro e che ha solo quegli ancoraggi io qui ho già tre strutture ho montato degli altri da grandi quindi diciamo che io non andrò a sovraccaricare una parete sola, ma andrò a creare un sistema dove le energie e i carichi si ridistribuiranno. Ok, detto ciò, andiamo sul semplice. Eccolo qua, io dico al volo i miei consigli. Qui per terra ho messo eh, tutto il materiale, ovviamente tutto il materiale, tutti i singoli pezzi che io andrò a utilizzare per montare questo muretto spalla del loro grande che ho già costruito che comunque sto finendo di costruire. Partendo dalla prima cosa che è il trapano. Questo è un trapano normale, soprattutto è a filo, perché è importante il trapano a filo? Perché, perché costa pochissimo. Questo mi sembra di aver pagato 60 euro. 60 euro c'ha il regolatore di velocità e c'ha la selezione andata a battuta o lineare, quindi fare il buco questo perché? perché io con questo lo posso utilizzare per fare i buchi oh, o so, semplicemente come affidatore a che serve, serve? serve tanto perché tutti i pannelli sono affidati con viti abitati con viti da legna 12 il cobalto punta da muro da 8 dopo espansione, volta serie espansioni, eccolo qua da 8 perché la 8? Perché io ho fatto l'esempio, questo mio pannello è inclinato ai in, 2 in gradi, non so, tra oh, va dai 7 ai 10 gradi, chi mi importa? Perché io sono convinto che a così, soprattutto per chi non è un professionista, conviene perché ti ha limitato senza andare a farti male, Quindi, è importantissimo. Quindi, poi ne posizioneremo due di questi e poi andremo io vado a rincare la dose. se vi faccio 4 buchi metto a X due espansioni e due stop lunghi di forma questo per, per evitare appunto di, di rompere il muro però comunque avere una cosa abbastanza solita quindi da 5 lunghezza di meno 8 da 6 agli 8 poi faccio l'importante di queste viti è che devono essere Torx Torx che vuol dire? Vuol dire che la croce negli anni si è sviluppata questa tecnologia che la punta possa essere una croce, una specie di stella questo cosa vuol dire che si spanano molto meno facilmente perché chi deve mettere tante viti lo sa che con la punta croce è più facile andare a con questo riesce a fare molto più forte vabbè comunque lavorano molto meglio per essere esperienze. Torx uguali, dite questi qua poi ve li metterò comunque sotto sotto il video per vi tutto il dettaglio poi delle torse lunghe. lunghe questo perché? perché comunque io gli ho dato fra di loro l'incrocio, li mi li faccio il passante Ops. così la metto una sull'altra passo una. con questa da a parte Ok, poi, siccome mi ha detto che il trapano dobbiamo utilizzare anche un ambitatore, gli inserti per il trapano. Questo qui è lanciato sul, sul trapano, è quello dove si vengono infilati gli inserti e anche qua si possono intercambiare con questi inserti qua. Qui ovviamente gli inserti bisogna controllare che ci sia sia addosso che normale, questo comunque va sempre comodo. Lavorico mezzo, si Poi cosa manca? Vabbè, bullone, bullone per il periodo inaspirato, è l'ultimo. Ecco il ragno che rappresenta la filettatura interna al buco con le sue tre vie. E poi una chiave da 13, la chiave da 13 serve per tutti, bulloncino tutto il è E ovviamente un metro, consiglio di prendere almeno 5 metri. Per finire mancano due cose abbastanza importanti, quasi fondamentali. Martita e martello, cioè stop -stop per scoprire la sede spazio. Dopo gli attrezzi abbiamo due travi, allora questo è detto che sono sottostimati, sono 7 sotto sì, sì. centinaia e 7 sono finissimi. Quindi travetto così e due monconi che andranno ovviamente ancora questi, che ora al momento spiccastrati la battuta sul tetto, questi qua fissati, ah, eccomi, con delle cravate, cravatta, pezzo, cravatta, fissata al muro, pezzo insieme dentro e poi qua, pan, passante. Vado a bloccare Quindi, alla fine, sono due travetti piccoli, che praticamente sono quelli che sostengono questi due travi. Sui due travi monterò i pannelli direttamente. Abitandoli così. Quindi, in orizzontale, due pannelli totali, uno sopra l'altro. Angolare 9x9 per fissare i pali, i pali tra di loro, e i pali a terra. L'importante è che la selezione dei buchi ovviamente non vanno messi tutti io su questi buchi selezionati metto quelli dei buchi più larghi questi qua più larghi e eh, non proprio alla fine quelli più larghi a metà dell'angolare dell per oggi è tutto iscriviti al canale e rimani aggiornato per il prossimo video dove parlerò del montaggio dello schermo alla prossima